Perché scegliere infissi in pvc? Inutile nascondersi dietro un dito il principale motivo perché si scegliono infissi in pvc è per il loro basso costo iniziale questo è il principale vantaggio che ha questo tipo di seramento quindi cosa succede? Ti sconsiglio ad esempio di andare su dei pvc troppo sofisticati come ad esempio con dei design minimalisti con ad esempio la scocca esterna in alluminio l'anta interna in vetro cioè tutte le particolarità che farebbero costare di più un servizio in PVC e farebbero perdere il suo principale vantaggio, e questo è un vantaggio. Che solitamente si ha solamente in fase iniziale nel senso un infisso che costa poco inizialmente ma che poi dura meno rispetto ad altri infissi è un infisso che mi dà questo vantaggio appunto solamente nel momento dell'acquisto un altro vantaggio potrebbe essere che è caldo al tatto quindi se mi piace toccare un, un infisso che mi dà sensazione di calore come il legno ma non voglio il legno perché non mi piace perché non voglio la manutenzione perché non voglio il legno alluminio questo potrebbe essere un buon motivo per acquistare infissi in pvc un altro motivo del perché scegliere infissi di PVC, semplicemente perché magari ho un'altra parte di casa dove ho già fatto dei lavori e ho già degli infissi PVC. Quindi per fare un lavoro che si vada a sposare bene con il resto della mia abitazione, posso scegliere questo tipo di infissi. Consiglio di, fa di farlo e stando attenti alle dimensioni. Perché il PVC ha dei limiti dimensionali abbastanza piccoli, quindi in porte finestre di grande dimensione, ad esempio alte 2,5 m, o se ti piacciono delle ante intere molto grandi, anche da 1 metro ad alta mm. Unica, quindi senza il montante centrale e sconsiglio questo tipo di materiale Ci sono tante cose da sapere negli infissi in pvc nella loro in opera nella scelta del vetro che è difficile sapere perché chi è dall'altra parte che te le vuole vendere ti dirà solamente i lati positivi e non quelli negativi e noi come bisacchi possiamo servire solo a Romagna abbiamo creato un sistema di consulenza dove posso aiutare le persone in giro per l'Italia quelle che normalmente non posso servire aiutandole con dei consigli appunto disinteressi interessati. Se vuoi sapere di più sulla consulenza vai su www.blogbisaki.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!